Quando si parla di Open Data non deve sfuggire che il fatto che i dati siano aperti non implica che non debbano essere coperti da licenza d'uso, una licenza d'uso che determini le modalità con le quali l'amministrazione possa utilizzarli, Citando la fonte piuttosto che non citandola, potendoli modificare piuttosto che non potendolo fare, potendoli utilizzare o distribuire nell'ottica di consentirne un uso o un riuso commerciale, sono tutte caratteristiche che devono essere determinate e governate attraverso delle licenze d'uso. Licenze d'uso specifica, certo, pensate per favorire e supportare lo sviluppo di un ecosistema fatto di informazione libera e aperta. Stiamo parlando delle licenze Creative Commons, che sono ormai uno standard in quest'ambito. Quali sono le caratteristiche di queste licenze, quali i punti di forza, quali le cose da sapere per la PA che intende utilizzarle? Ne parliamo con l'avvocato Simona Liprandi, uno dei principali esperti italiani del settore. Perché è importante parlare di licenze per gli open data? Quali sono i fattori da considerare? È importante parlare di licenze per l'open data perché un dato non licenziato, cioè senza una licenza open, non è un dato open, è la licenza in sé, la licenza open, che rende il contenuto o il dato che noi stiamo pubblicando open, cioè libero dai normali e tradizionali vincoli che il copyright normalmente applica sulle opere creative, sulle banche dati. Quindi la questione da considerare è questa, benché si creda spesso il contrario per una questione di disinformazione, di leggenda metropolitana, cioè che qualsiasi cosa che si trova online è sostanzialmente libera perché se è stata messa lì allora qualcuno gradiva che se ne facesse libero uso, in realtà non è così, bisogna considerare che appunto qualsiasi contenuto che non abbiamo creato noi stessi è da considerare come un contenuto Closed by default, quindi è chiuso per definizione perché c'è qualcuno che ha creato quel contenuto e che quindi detiene dei diritti d'autore su questo contenuto. Lo stesso discorso vale, diciamo, con alcune magari precisazioni e differenze che non possiamo qua approfondire, anche per le banche dati. Quindi, se non troviamo eh, una licenza che ci dice che possiamo liberamente utilizzare una banca dati o un dataset, non possiamo legittimamente considerarlo come un dataset open. Ecco perché appunto è molto importante spingere affinché si alzi la consapevolezza da parte dei titolari dei diritti, quindi in questo caso le pubbliche amministrazioni, sul tema delle licenze. Applicare correttamente le licenze e scegliere le licenze corrette aiuta a rendere open i dati. Che cos'è in breve il principio dell'open by default applicato ai dati e documenti della pubblica amministrazione? Il cosiddetto principio open by default è una delle più grosse innovazioni in questo campo eh, nella legislazione italiana. Perché? Perché benché dal punto di vista del diritto d'autore, del puro diritto d'autore, quindi della legge 633 del 1941, non sia cambiato nulla, il nostro legislatore nel 2012 ha inserito questo nuovo eh, principio all'interno del codice dell'amministrazione digitale, il cosiddetto CAD e che cosa fa? Che cosa serve questo principio? Serve a sfruttare l'inerzia delle pubbliche amministrazioni nell'utilizzo delle licenze open, è interessante come cosa perché le licenze open esistono come abbiamo detto già da 15 anni circa la spinta verso l'open data esiste già da, da 2008-2009 il dibattito scientifico eh, si è aperto già da un po' di anni eppure si è registrato che le pubbliche amministrazioni per una questione di inerzia, di poca eh, voglia di fare questo passo innovativo non utilizzavano le licenze open allora il legislatore scaltramente ha pensato di invertire il, il meccanismo e dire che nel caso in cui sia una pubblica amministrazione a pubblicare eh, un dataset o un documento perché lì parla di dati e documenti e non applichi nessun tipo di licenza, non metta nessun tipo di licenza proprietaria allora automaticamente il dato, il contenuto deve essere considerato open ai sensi della definizione che viene fornita dall'articolo 68 del CAD che è un altro articolo a cui si fa riferimento quindi appunto state attenti, nel senso che nelle pubbliche amministrazioni in cui non viene indicata una licenza in realtà... Eh, il legislatore sta dicendo eh, con una norma che è l'articolo 52 del CAD a tutti gli utilizzatori di questo dataset che lo possono utilizzare liberamente perché, perché non c'è una licenza e quindi non c'è nessun, nessun tipo di condizione di restrizione, allora lo si considera open by default, questo è un po' lo scopo. Io consiglio sempre comunque alle pubbliche amministrazioni di utilizzare le licenze perché avere una licenza è sempre comunque un atto di maggiore chiarezza agli occhi dell'utente. Partendo proprio dall'importanza di utilizzare e scegliere una licenza come atto di maggiore chiarezza nei confronti dell'utente, cosa sono e come funzionano le licenze creative commons e come scegliere la licenza più adatta alle esigenze della pubblica amministrazione le licenze creative commons altro non sono che le più diffuse le più utilizzate licenze open content cioè licenze per contenuti aperti per contenuti liberi nascono nei primi anni 2000 sull'onda diciamo, del, della diffusione di internet come fenomeno di massa il progetto creative commons voleva appunto dare a disposizione mettere a disposizione di tutti gli utenti della rete che avessero attività creative di qualsiasi tipo degli strumenti legali per poter rilasciare le loro opere in un regime più libero da quello, rispetto a quello che era il classico copyright, cioè tutti i diritti riservati o rights reserved. Creative Commons ha un motto che invece fa un po' il verso a questo, a questo modello che è Some Rights Reserved, cioè alcuni diritti riservati. Basti pensare giusto per dire un nome molto di richiamo: Wikipedia. Wikipedia è Wikipedia, è quel tipo di opera liberamente condivisibile e anche modificabile da parte di tutti, proprio perché utilizza una licenza di Creative Commons, nello specifico la BY SA, l'attribution share alike. Come scelta della licenza più opportuna per l'open data, soprattutto nell'ambito di dati lasciati dalla pubblica amministrazione, dal, punto, dal mio punto di vista, credo che non ci siano molti dubbi, anche perché ci sono indicazioni chiare da parte del legislatore italiano: cioè io sceglierei delle sei licenze di Creative Commons la, le due più semplici: la più semplice forse è la, è la, è la scelta migliore, cioè la BY, quella che richiede solamente che venga riconosciuta la, la, correttamente la paternità dell'opera e quindi venga richiamata la pubblica amministrazione o comunque la, la l'ente che ha rilasciato il dataset come fonte originaria ma nessun altro tipo di restrizione ad esempio mh, poco opportune sono restrizioni come la no derivative cioè non la, la, diciamo, indicare come la non possibilità di fare opere derivate, cioè di non modificare il dataset perché un dataset nasce proprio per essere riutilizzato, rimpastato, mischiato ad altri, insieme ad altri dati quindi non avrebbe molto senso e anche la clausola non commercial, cioè quella che vieta la realizzazione di, di opere commerciali cioè l'uso commerciale da parte del, degli utenti di questo dataset, ovviamente anche in questo caso la pubblica amministrazione non è in un'ottica di mercato, non è sullo stesso piano di aziende che devono fare business eh, magari con i dataset e quindi vedo poco opportuna l'applicazione di clausole non commercial da parte di, di enti pubblici, se poi consideriamo che in alcuni paesi del mondo importanti, anche come gli Stati Uniti, eh, i dati pubblici del, del, del, um, di origine eh, governativa sono di per sé fuori dal copyright, cioè di pubblico dominio, quindi... Una licenza che ci avvicini il più possibile a un public domain, a un pubblico dominio, rende la vita più facile a tutti, anche alla pubblica amministrazione che deve rilasciare il dato, perché effettivamente non, non, va, non, non le crea nessun tipo di vantaggio economico, quello di applicare clausole limitative, ma solamente deve avere più scocciature da gestire dal punto di vista legale. La versione 4.0 delle licenze Creative Commons ha introdotto una serie di importanti novità. Di cosa si tratta e quali vantaggi offre? Abbiamo detto che le licenze di Creative Commons sono sei, si tratta infatti di una gamma di sei licenze, di sei opzioni, dalla più restrittiva alla più libera, eh, tra le quali appunto il creatore, l'autore di un'opera può attingere, può scegliere per rilasciare liberamente la sua opera. E non solo, le licenze Creative Commons, dalla loro nascita, quindi ai primi anni 2000 ad oggi, sono... Sta, sono, hanno subito un'evoluzione, hanno avuto delle generazioni, quindi siamo arrivati alla 4.0 quando si dice licenza 4.0 perché siamo alla quarta versione, alla quarta generazione delle licenze Creative Commons e questo perché? Perché le licenze eh, subiscono ovviamente variazioni e eh, migliorie a seconda delle segnalazioni, delle esigenze e anche dal cambiamento del mondo della comunicazione, è ovvio che internet nel 2001 eh, era diversa dall'internet di oggi eh, la più grossa novità che le la generazione 4.0 pone è relativa al famoso diritto sui generis. Eh, il diritto sui generis è uno strano diritto che si applica appunto alle banche dati, ai database, eh, e che esiste solamente nel contesto europeo, nell'Unione Europea, perché? Perché è un diritto che appunto eh, ha le sue radici eh, nel, in una direttiva europea del 1996 e che appunto, abbiamo solo noi europei. Eh, il motivo per cui le Creative commons fino alla 4.0 non avevano questo, questo diritto menzionato è molto semplice, cioè essendo licenze che provengono dall'ordinamento americano, gli americani non conoscono questo diritto e non avevano trovato opportuno, non avevano pensato di... Eh, occuparsene all'interno delle licenze. Eh, quando le licenze hanno avuto successo e hanno cominciato a diffondersi anche al di fuori appunto, dei, dei, dei confini del, degli Stati Uniti, qualcuno ha fatto notare che era necessario con, considerare anche questo aspetto, perché? perché si rischiava di non licenziare correttamente i dataset, cioè applicare una licenza di Creative Commons a una banca dati senza le corrette clausole, le dovute clausole relative al diritto sui generi, creava un problema, lasciava un buco. Allora Creative Commons dopo una serie di, eh, di studi e approfondimenti ha rilasciato le 4.0 che eh, trattano invece correttamente anche il diritto sui generis, quindi pur provenendo dall'ordinamento americano possono essere applicate anche in, in ambito europeo senza problemi e appunto finalmente riescono a eh, licenziare correttamente anche questo, questo diritto. L'altra novità ehm, relativa alle 4.0 è è legata al discorso del cosetto porting fino al 3.0 Creative Commons si è occupata di fare un lavoraccio, un lavoro veramente pesante di eh, adattamento delle licenze ai vari contesti, ai vari ordinamenti giuridici cioè in ogni stato in ogni ordinamento in cui c'era un progetto Creative Commons attivo i giuristi Creative Commons si occupavano della traduzione in lingua ma anche dell'adattamento all'ordinamento locale cosa che però creava appunto oltre a un dispendio di risorse anche problemi di a volte differenza di interpretazione tra una versione ad esempio la versione giapponese rispetto alla versione italiana rispetto alla versione spagnola ad esempio Questa di commerce ha fatto marcia indietro su questa scelta e ha deciso che le 4.0 vengono rilasciate in un'unica versione che viene chiamata international ehm, che poi comunque ha delle traduzioni nel senso che traduzioni meramente linguistiche per essere più comprensibile a persone che non parlano l'inglese però la licenza è identica uguale a se stessa in tutte le nazioni quindi non c'è più il problema non c'è più il dubbio che si possano creare eh, differenze e discresie nell'interpretazione che cosa è la creative commons zero e che cosa implica rilasciare dati in pubblico dominio cc0 è un ulteriore strumento messo a disposizione da creative commons abbiamo detto che ci sono sei licenze ma questo è appunto uno strumento un po diverso perché, perché la licenza tecnicamente è come dice la parola stessa perché dal latino è licere è un'autorizzazione cioè il titolare dei diritti ha comunque i diritti dichiara di averli e di volerli ancora esercitare e ci sta dando delle autorizzazioni a volte molto libere quindi tante autorizzazioni ma che sono sempre condizionate al rispetto dei, del diritto d'autore quindi al rispetto delle condizioni che il, il, il titolare dei diritti sta, sta dando attraverso la licenza la CC0 è, detto, è detta waiver in inglese cioè atto di rinuncia sarebbe una sorta di liberatoria ma qualcosa di ancora più potente di quella che noi in Europa chiamiamo liberatorio dei diritti perché? Perché è un atto di rinuncia totale e definitivo all'esercizio del diritto d'autore è come paradossalmente se l'autore dichiarasse di essere già morto da più di 70 anni passatemi la battuta per almeno rendere idea in questo modo l'utente apponendo questa dichiarazione, questo waiver alla sua opera se voi andate a leggere il testo, poi lo capite: eh, sta dichiarando di non voler più da quel momento esercitare nessun diritto d'autore su quest'opera. Quindi è un passo ancora più libero, ancora più radicale rispetto all'utilizzo di una, una delle sei licenze Creative Commons. Perché? Perché è come. Eh, io lo chiamo rilascio in pubblico dominio, in una sorta di pubblico dominio artificiale perché il vero pubblico dominio arriva solo quando sono scaduti tutti i diritti e quindi sono passati i famosi 70 anni dalla morte dell'autore oppure i 15 anni dalla pubblicazione di un dataset per quanto riguarda il diritto sui generis però in questo caso l'utente è ancora in vita, c'è ancora comunque un ente che detiene un diritto d'autore sui generis su, sul dataset però per sua scelta decide di liberarsene prima, di rilasciare liberamente l'opera, questa ha una, una potenzialità eh, mostruosa perché da quel momento chiunque può farne qualsiasi uso con eh, massima libertà senza doversi preoccupare di dover nemmeno rendere, rendere attribuzione al titolare dei diritti, è una scelta che alcune pubbliche amministrazioni hanno fatto, è una scelta che, per, eh, che non fa altro che ripercorrere quello che in alcuni ordinamenti giuridici già avviene per legge, cioè di cioè che le, i dati e i contenuti delle pubbliche amministrazioni in alcuni casi sono già di per sé in pubblico dominio è un po' quello che avviene da noi con il famoso open by default però appunto lì è la scelta del titolare dei diritti, di rinunciare ai diritti che eh, fa scattare il tutto quindi è un'altra opzione, consideratela e eh, prendetela in esame Esporre dati in formato aperto, qualche suggerimento per la pagina note legali dei siti web pubblici che li espongono? Beh, Come suggerimento per eh, correttamente applicare le licenze e quindi correttamente esporre eh, un dataset sul web in modalità open direi che c'è un unico e molto semplice criterio che è quello della estrema chiarezza noi dobbiamo avere, mettere il più possibile ehm, nelle condizioni il nostro lettore, l'utente che arriva sul nostro sito web di capire quali sono i termini d'uso del nostro dataset, della nostra opera, del nostro, del nostro documento questo perché? Perché abbiamo de già detto prima un documento non licenziato correttamente, cioè non licenziato chiaramente deve essere sempre trattato come un documento sotto copyright perché qualcuno l'ha creato e quindi qualcuno potrà sempre vantare un diritto d'autore o un diritto connesso o un diritto sui generis se vogliamo renderlo veramente libero, dobbiamo essere molto chiari e dire signori, questa è la licenza applicata e questa è una licenza open perché ha queste determinate caratteristiche. Se poi andiamo a leggere le linee guida di Creative Commons, ehm, Creative Commons fa un passo in più, cioè ci dà ehm, delle indicazioni molto chiare, molto tecniche eh, per applicare correttamente le loro licenze. Basta andare sul sito di Creative Commons, soprattutto quello eh, in versione diciamo, originale, quindi quello.org eh, americano, c'è un widget che ci guida nella scelta della licenza, ma non solo ci guida a scegliere le sei licenze alla fine della nostra scelta, quando abbiamo capito qual è la licenza più opportuna per, per i nostri scopi per i nostri usi il widget ci fornisce anche una stringa di codice HTML che noi possiamo prelevare ed embeddare, potremmo dire cioè nascondere, infilare all'interno del, del codice HTML della nostra pagina web questo cosa fa? Non, fa? non solo fa comparire un disclaimer appunto nel testo della pagina web con scritto quest'opera è licenziata sotto licenza Creative commons e inserisce il link come appunto indicato dalle, dalle linee guida, ma essendo fornito anche di metadati permette ai motori di ricerca di trovare eh, la nostra opera, di trovare il dataset e di individuare che quel dataset è licenziato con quello specifico tipo di licenza. Questa è una cosa molto importante, molto potente, perché perché chiunque va su Google, pensate ad esempio alla ricerca avanzata di Google, se voi andate in fondo nella ricerca avanzata c'è una voce che si chiama diritti d'utilizzo, che ci fa capire come Google appunto sia attrezzato per riconoscere questi metadati e quindi poter dire all'utente che sta cercando un dataset oppure un brano musicale oppure un libro che quell'opera è ha quelle caratteristiche di licenza, ha una licenza di questo tipo, permette ad esempio anche l'uso commerciale, permette ad esempio anche la modifica dell'opera. Questa cosa è molto potente, soprattutto in un'ottica di, di web semantico e quindi io consiglio il più possibile di, eh, di seguire queste indicazioni. Al di là di questo, eh, quello che appunto è richiesto è di essere chiari, cioè far sì che nel disclaimer ci sia chiaramente chi è il titolare dei diritti, quindi la pubblica amministrazione o il soggetto che espone i dati, in modo molto chiaro, l'anno in cui parte il copyright, quindi 2004, 2005, 2012, 2015, a seconda di quando è stato pubblicato il contenuto e chiaramente l'indicazione della licenza scelta. Dire Creative Commons non basta perché sono 6 quindi dobbiamo dire quale di queste 6, state attenti alle, alle mh, abbreviazioni che a volte possono confondere le idee e... Vi ricordo soprattutto molto importante l'indicazione del link della licenza, mettendo il link siamo sicuri che l'utente non può sbagliare perché basta fare clic e viene mandato alla pagina di Creative Commons in cui c'è il test della licenza integrale, quindi l'abbiamo messo nelle piene condizioni di informarsi su quali sono i termini d'uso della, della mia opera, del mio dataset, questo è esattamente ciò che è richiesto e consigliato.